Troppo figa sta musica. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati su The Crew 2. È un pochino che non lo portiamo qui sul canale, anche se l'abbiamo portato recentemente in live. Vi ricordo, per seguirmi in live, di seguirmi su Instagram, perché li annuncio sempre quando sto su Twitch. -o. Detto questo, oggi andiamo a fare un po' di sfide perché c'è un evento particolare. Vabbè, qui siamo fuori casa con il nostro BMW GS Adventure che prima o poi riuscirò a utilizzarlo in un video visto che ho speso un botto per comprarmelo a buffo perché non serviva a niente. Ma non era questa Live Summit? Eh, Live Summit dove stava? De qua. One eternity later. Ok, 12 ore dopo sono riuscito a arrivarci, c'è cioè la Live Summit settimanale se andiamo a fare un po' di queste sfide, alcune dovrebbero essere facili, altre non lo so, comunque noi ci proviamo, perlomeno ne famo qualcuna, non penso di riuscire a farle tutte sinceramente. La prima è facile perché questa qui è quella del limite di velocità, quindi teoricamente dovrebbe essere facile, non la andiamo a fare con moto direi. Questa ci dovremmo arrivare a 2,40 lì, o a 2,60 forse. e questa stavamo fatta ma era facile ho detto che era facile questa qui invece bassa quota non so di che si tratta vola bassissimo ah ok tocca a basso subito cercando di non schiantasse e riusci a fare 4750 punti Direi che siamo abbastanza bassi forse un po' troppo bassi ok abbiamo fatto il punteggio dai a posto dobbiamo ancora andarsamazzà mancano 15 secondi cerchiamo di fare più punti possibile ecco troppo basso direi che sono andato a fa' e bagno con l'aereo e olè pure ammo fatto dai che sta live battle è facile lo so' caricato un panfilo poi abbiamo fuga non so che cavolo di cioè lo so' che voglio dire che dobbiamo scappare da qualcuno ma dai chi dobbiamo scappare ma soprattutto perché ho stiamo a fa' core gs non potevamo scappare qualcosa di un po' più veloce? 900 metri ah forse devo scappare solo per 900 metri vabbè ma queste sono case facilissime raga ma che ci vuole scappare per 900 metri non ci sto capendo molto sinceramente De sta live eh, battle settimanale però vabbè ci abbiamo hypercar attenzione che queste dovrebbero camminare white rocks finalmente una gara ma cosa si fa a cambiare la telecamera puoi farcela sei un rockstar Porca, ho preso un pieno il marciapiede. No, vorrei riavviare la gara però perché.. Sto cercando di cambiare la telecamera che non mi ricordo come si fa. No, le faccine no, non volevo mettere i faccine. Ho sbagliato strada. Evo, non dovevo puntare tutto su di te. Ma affan... Oh, due ore per fare sta cosa. Ma che ciao, ci vediamo! Oh, limite di posizione di arrivo 3. Devo arrivare almeno terzo. Vai, vai! Prima facevi tutto lo stronzo che hai sbagliato affidato di me e mo vai, vai, vai, vai! hanno preso subito un palo per fortuna in questo gioco non si può afficca sotto nessuno C abbiamo un po' di vantaggio su quelli dietro la ah, mappetta porca mi serve guardare la mappetta mi sono ammazzato ma porca Eva ma porca Eva porca ultimo come sei finito ultimo eh perché stavo a guardare la mappetta ho preso una roccia comunque questo, questo che fa lecchino se vincemo e uno stronzo se perdemo mi sta un po' antipatico eh ma io... non sta buttando benissimo sta gara sinceramente Al 31% siamo ultimi staccati della vita Noi si affinano in mezzo, mamma mia che sorpassone qui previs scendi da cavallo no, non ci sono i danni Comunque ragà, veramente a guida Corpad sono incredibilmente più impedito che mai Oh, sono riuscito a più all'unica roccia che c'era ce in 500 metri quadrati di strada al 61% ammazza il traffico sono tutti qui tutti qui attenzione comunque okay, non so in quale maniera ma siamo riusciti a arrivare a secondi in questo momento attenzione lì c'è l'arrivo era meglio se arrivavamo primi ma arriveremo secondi perché c'è Russell qui davanti Russell attenzione da una percet lo superiamo all'ultimo uuu uh, solo passone all'ultimo grande questo hypercar ancora vediamo quest'altra che eh? non ha fatto proprio schifo andiamo con la masera di mc12 che c'è pure un po' di storia dietro vinci la corsa mentre nevica c'è cioè, sempre gli stessi avversari no, se mettiamo primi tanto per bene è tutta dritta sta gara ah no appunto mi sembrava strano neve, eh? neve con le fiamme di fuoco dell'inferno non so più che cacchio sto dicendo perché <ride> sono attratto dai colori veramente è fatto bene questo gioco, dai raga io ve lo consiglio, The Crew 2 è un gioco molto carino e scanzonato se volete passare un po' di tempo divertendovi senza a fare i soliti bip mentali, con le simulazioni eccetera eccetera mi ha dato un trofeo di qualcosa, eh? non so cos'è qui appena eh, tu guardi da qualche parte ti dà un trofeo quindi è abbastanza facile avvicinare i trofei. Questo continua a da darmi trofei, che però l'unico effetto che fanno è che mi fanno distrarre. Guarda lì che cacchio di trofeo mi ha dato stavolta perché si inventano, capito? Uh, scaccolatore mascherato, uh, appiccicatore di figurine professionista, più datate trofei ogni 3 secondi. Ripeto, il, il modello del gioco è sempre quello, Forza Horizon C, queste robe così, insomma, più o meno o non vuoi chi c'è una cosa chi c'è un'altra se equivalgono un po' tutti però a me questo mi piace di più sei più guidato nelle cose che devi fare sei meno lasciato al caso come su Forza Horizon che invece è molto molto dispersivo adesso tutti gli amanti del Forza Horizon 5 verranno a fare il cazziadone ok abbiamo preso pure una luminaria che può sempre tornare utile a Natale bene così Ok, andiamo a fare questo qui, va? Ancora che la neve. A piace la neve a questi, eh? Attenzione che sono cambiati gli avversari. Allora, Calvin Klein, Sierra, Siena, l'Ina, tutti quelli che finiscono per Ina e Ana. Ma noi, curva 1, ci mettiamo davanti, però attenzione che a Siena non gli sta bene. Lisa qui a sinistra c'è la stessa macchina nostra che abbiamo scartato prima. Questa si fa più difficile, la faccenda vabbè yeah, raga però cioè una curva fatela pure voi non è che mi potete venire solo addosso pure sul sulla neve ok sorpasso aereo è difficile raga perché non riesco a vedere la strada tanto cacchio va questa neve sembra tutta dritta questo con la Lamborghini bianca si confonde con la neve non vale sta a fa fare effetto mimetico ma il secondo mi pare disperso, così ho occhio, sta a 5 secondi, capirai. Eppure pure questa amo vinta, però. Oh, sta MC12 è una Iena, comunque. Non costa un cacchio. Allora, andiamoci a fare quest'altra hypercar. Three, pure questa sa la neve, niente. Questa è la Live Summit sulla neve. Settimana bianca. Questi continuano a mettere macchine più potenti. Noi stiamo sempre con la nostra bagnarola. Però sono sempre Watkins Glen Siena, non riesco a dire Watkins Glen, ma che cazzo ha attraversato un cervo? Attenzione a non ammazzare bambi possibilmente ok vedi? Mo t'ha ha dato un, uh, un trofeo, hai evitato il cervo. Questo non l'ho evitato, ma non era un cervo quello, cazzo! Ma che era una renna? Ho capito che. a neve però. La cenda sta diventando un pochettino più complicata del previsto. E che sono rapito dal panorama, ragazzi, cioè è veramente bello comunque. Mentre sono rapito dal panorama ho cercato di uccidere Siena. Questa è tipo una di, di quelli della casa di carta, ha scelto come nome di città Siena. E te va, però. E su. Cioè, veramente comunque, raga. Ho demolito 600 cartelli e 800 pali da luce. Oh, attenzione, ha fatto errore Calvin Klein. Potremmo sfruttarlo, ha fatto un errorino. Siamo riavvicinati, stavamo a mezzo secondo, Lo superiamo solo il traguardo, questo? No, lo superiamo prima, per fortuna. Qui la strada si raddrizza un pochettino, c'è da una mano, qui penso che dobbiamo passare dentro la galleria. Ok, cartellone abbiamo preso, e a vinto pure questa mancano questa che richiede la 488 pista e questo che richiede la 3000 gtvr quindi dicevamo la prima cosa da fare è andare qui e richiede la 488 pista eccola qui che costa porca eva un milione e dove ho io un milione così per capire ma l'altra macchina allora quanto cacchio costa oh questa costa 314.719. già questa se la potremmo pure comprare dai Compriamo se questa con l'altra prova non la potremmo fare ah, raga un milione per comprare la 488 e 88 pista ma chi ce l'ha? Ma questo chi è, scusa? Renard Sournois Ma che è un altro, ma te levi? Quindi, adesso ci andiamo a fare questa Che è l'ultima prova che possiamo fare Perché a meno che questa non ci fa vincemmione E mione, ci potremmo comprare 488 pista. <ride> Presumo che l'altra prova non la potremmo fare Madonna, sta macchina non cammina niente però uh. Ce n'è ne nemmeno la sirena, ma magari confondemo Messo, fatemi passare Scusate vedi casirena se si sono messi paura mannaggia Lisa ripassano tutti un'altra volta ok diciamo che la vedo maluccio ragazzi probabilmente le curve stanno a fa' de sponda più che con lo sterzo e soprattutto ci hanno passato praticamente tutti forse sta macchina dobbiamo potenziare un attimo prima di ritorno qui raga perché sì, secondo me è impossibile farcela. No, non la posso neanche potenziare. Questa, ah sì, ecco. Vedi, C'avevo i pezzi. Questi sono meglio. Questi sono meglio. Ok, dopo una piccola sessione dal meccanico per potenziarla, direi che non è cambiato niente perché questi schizzano via sempre. Primi, anche perché non è che ho montato tutti questi pezzi. Però se riuscimo a giocarsela bene all'inizio, mi pare che dopo era più facile tenerli dietro. A few later. Eccoli che arrivano, Passano tutte le parti, una a destra e una a sinistra Ma no, se ne stanno a andare, ragà, ma è impossibile, non la potrò mai fare questo cadavere L Ultimo un'altra volta, raga, però Terence è qui davanti, pure Siena con Glenn Ma siamo diventati amici con questi qui Cioè, a palla del fuoco fa 2.80, ma dove vado? Io sì, mi imparo a dire che è troppo facile cioè questo è stato l'acquisto più schifoso che ho fatto tutto questo gioco praticamente. No, ma è, è impossibile vincere sta gara con sto bidone, raga. Eh, quindi, che faccia? 488 pistole non la posso comprare perché il mio non ce l'ho. Ma attacco così. Eh, rimango a metà strada perché non posso arrivare a farne tutte e nuovo, Quindi, non più mancare una ricompensa dei 100.000 punti. Ragazzi, detto questo, la nostra escursione su The Crew 2 per oggi è finita. Sto giochetto mi piace tanto. Ogni tanto, voglio riportarlo perché comunque sì è divertente, e rilassante. Ogni tanto lo faremo pure in live. Spero che vi siate fatti due risate. Io mi sono divertito come al solito. Vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.